Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video pieno di novità riguardanti Akatsukino Yona, ovvero Yona la principessa scarlatta. La prima novità di cui andremo a parlare oggi è l'annuncio della Star Comics, ovvero la Star Comics è la casa editrice che ha acquistato i diritti per pubblicare, ovvero distribuire in Italia il manga di Yona la principessa scarlatta, ovvero Akatsukino Yona in Giappone. L'annuncio della Star Comics è quello di pubblicare, ovvero distribuire nelle fumetterie, degli albi gratuiti, ovvero delle anteprime, del manga di Yona la principessa Scarlatta, in modo tale che i lettori possano avere un assaggio del manga effettivo. Con questo ci colleghiamo con la seconda novità che riguarda la promozione per il lancio del manga di Yona la Principessa Scarlatta dalla Star Comics. Praticamente le fumetterie che aderiranno a questa offerta potranno permettere ai loro clienti, ovvero ai, lettori ai prossimi lettori di questo manga di avere uno sconto dei primi tre volumi di Yona la Principessa Scarlatta. Ad esempio, la mia fumetteria è quella della Games Academy, e appunto aderisce a questa offerta, a questa promozione. Il primo volume lo pagherò 1,90 euro invece di 4,50 euro. Il secondo volume 2,90 euro e il terzo volume 3,90 euro. E poi si andrà avanti con il prezzo normale di listino di 4,50. La terza novità, invece, riguarda una notizia che era all'interno della rivista della Hana Toyume numero 18 che io ho acquistato eh, nello, scorso, nello scorso video vi ho fatto vedere cosa ho acquistato quindi ve lo lascio nella, nel, nelle schede il video praticamente in questo numero l'annuncio era di uno spettacolo teatrale che faranno tra il 15 e il 25 di novembre eh, sarà diretto da Makoto Ozeki e scritto da Kousuke Yamakawa e vengono pubblicati anche nella rivista gli attori che interpreteranno i personaggi principali di Akatsuki no Yona ovvero Yona e Ak Yona sarà interpretato da Rina Ikoma e invece Masaki Yabe interpreterà il ruolo di, di Ak. e eh, ci sarà anche l'uscita di un fanbook il 20 di novembre sempre di quest'anno vi invito caldamente di buttarvi in fumetteria verso il 21-22 di settembre per prendere gli albi gratuiti di Iona la principessa Scarlatta il 26 settembre ovviamente uscirà il primo volume di Iona la principessa Scarlatta quindi mi raccomando continuate a leggerlo perché potrà sembrare scontato ma non lo è affatto e questo è tutto per queste brevissime notizie novità più che altro